Sicuramente il nuovo algoritmo di, di Google che è uscito nei mesi scorsi darà comunque eh, modo di lavorare in maniera abbastanza differente, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte del knowledge graph. L'altro aggiornamento, quindi quello lì che Google non fornisce più le parole chiave darà modo di modificare comunque tutto il lavoro sia da un punto di vista di SEO ma soprattutto quello lì di, di analisi, quindi cercare nuove strade per capire come e cosa vogliono gli utenti che arrivano sul sito, questo qui secondo me sarà sicuramente la cosa più importante, l'altra cosa fondamentale è comunque l'integrazione di tutti i mondi, quindi dal SEO alla parte di web analytics alla parte di social media a, eh, che comunque si andranno a fondere tutti insieme per, per permettere sempre di più creare eh, strategie che siano coaduanti per migliorare la visibilità della, dei prodotti e dei servizi che andremo a promuovere.